Buongiorno, lei oggi è qui per parlare di giovani e realtà imprenditoriali che devono nascere. Il progetto per Salerno qual è? Salerno intanto il progetto è quello di eh, lavorare per mettere insieme queste realtà eh, importanti quali sono i forum eh, dei giovani nei vari comuni, sono la prima istanza di partecipazione eh, democratica dei giovani eh, alla gestione della cosa pubblica e il fatto che qui si mettano insieme più forum per discutere di lavoro, di opportunità di lavoro, di sviluppo e di futuro eh, in un quadro europeo a qualche settimana dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo è fondamentale. Come CISL ci stiamo mettendo questa voglia di eh, costruire questa rete di relazioni, di rapporti, aprire discussioni, fare approfondimenti appunto sulle opportunità eh, che anche l'Europa attraverso i suoi strumenti finanziari e normativi offre e non sempre riescono ad essere colti. Ci sono delle conferme riguardo i fondi che arriveranno a Salerno dall'Europa? Ci sono conferme nel senso che ci sono già in atto i programmi eh, dei fondi eh, comunitari, i eh, fondi eh, POR, eh, eh, la programmazione europea eh, gestita dal quadro di sostenibilità nazionale e dalla regione Campania. Quindi si tratta di nei vari segmenti nei vari assi cosiddetti cogliere le opportunità che riguardano le iniziative di lavoro per i giovani. Per quanto riguarda il territorio di Salerno in quali settori bisogna intervenire anche attraverso queste risorse dato che comunque i fondi statali sono sempre più Beh, io credo che eh, la potenzialità della nostra provincia è data dal rapporto con l'università eh, e l'università deve essere il luogo in cui si sviluppano progetti startup eh, innovativi, quindi tutta l'area del digitale, dello sviluppo del digitale. Noi non possiamo dimenticarci l'economia storica e tradizionale che è data dal turismo e dall'industria eh, agroalimentare. Ci sono segmenti eh, e opportunità in questi settori che eh, possono determinare grandi possibilità. Fondi europei anche per Baronissi, cosa serve a questa città? Buongiorno a tutti, sì, abbiamo diciamo che abbiamo tenuto a organizzare questa manifestazione per portare l'importanza dei fondi europei a Baronissi, per vedere come i ragazzi possono organizzarsi nella loro idea di impresa e soprattutto per vedere come finanziarla, perché poi tra il dire e il fare lo sappiamo che eh, ci passa un universo. Quindi quello che vogliamo fare oggi è dare una mano concreta ai ragazzi e aiutarli con i fondi, appunto aiutare a finanziare le loro idee. Uh, lei um, cosa crede che serva alla sua città? E lo sviluppo dei fondi europei adesso è un qualcosa di fondamentale, rappresenta anche il futuro degli enti locali e delle piccole associazioni perché attraverso lo sviluppo dei bandi e quindi in, l'intercettazione dei fondi spesso e volentieri questo risulta essere l'unica fonte di sostentamento per le piccole associazioni, gli enti locali e soprattutto per i forum. Uh, anche lei qui per parlare di fondi europei e giovani. Secondo lei uh, cosa può servire alla sua città e come i giovani possono contribuire allo sviluppo della sua città? Uh, innanzitutto devono contribuire con le idee perché soltanto con le idee possiamo iniziare a sviluppare ciò che abbiamo nella nostra testa e servono, appunto serve fiducia nei confronti dei nostri giovani perché i nostri giovani valgono e hanno la voglia di fare e quindi in questo, proprio in questo momento dobbiamo dargli la fiducia che ci serve Grazie, anche lei oggi è qui per parlare di fondi europei e giovani cosa può servire alla sua città? Allora, eh, partendo dal presupposto che i giovani sono un motore costante e eh, veramente determinante per la società quindi già questa è una base. L'importanza di questi eventi è alla base della crescita dei giovani e della società stessa. Buongiorno, lei è qui per parlare di fondi europei e giovani. Sono qua per partecipare a questo evento che ehm, aiuta, deve servire come, come volano per i giovani per insomma, trovare una collocazione, provare a trovare una collocazione tramite l'Europa che è una, è, un, è una grande opportunità. Eh, come imparare a gestire i fondi europei eh, è un, secondo me è, un, è una buona occasione per noi giovani del sud. Eh, Può essere un'occasione di lavoro, anche formativa oggi veramente, quindi noi siamo qua per partecipare sia come associazione Donation Italia, eh, perché l'amico Daniele Cuomo fa parte della nostra associazione, sia come Cislo Giovani promuoviamo questi eventi eh, che abbinano la cultura a, al lavoro. Secondo lei com'è la risposta dei giovani a queste iniziative? Beh, considerando la giornata, che come vedi è un cielo azzurro, abbiamo, abbiamo comunque una buona partecipazione credo, perché c'è voglia eh, di lavoro eh, nella nostra provincia, quindi ogni occasione può essere buona. per. Perché lei è qui, perché parla anche lei di fondi europei e soprattutto come li gestiamo questi fondi europei per i giovani? Allora, Questa mattina ci troviamo al centro polifunzionale Giulio Reggiani di Baronissi, Abbiamo organizzato questo momento con i giovani dei forum dei giovani appunto della Valle dell'Irno, con i ragazzi della Cisle Giovani di Salerno, per parlare di quelle che sono le prossime opportunità, le prossime misure che l'Europa ci mette a disposizione. Quindi abbiamo organizzato questo momento per dare un'occasione un anche ai giovani di comprendere quelle che sono le tante dinamiche, parlare di progettazione, parlare di bandi, parlare di. Eh, finanziamenti che l'Europa spesso ci mette a disposizione e noi non siamo in grado di recepire, quindi insomma, abbiamo eh, deciso di organizzare questo momento proprio per divulgare quanto più possibile tutte le varie misure che l'Europa ci mette a disposizione, Europa e anche appunto la regione. Quindi, insomma, questo momento è aperto a tutta la cittadinanza. Vogliamo sensibilizzare sempre più la cultura della progettazione, che purtroppo nel sud Italia manca. Quindi, abbiamo organizzato questa giornata di oggi. Vi aspettiamo numerosi e mh, di sicuro insomma, ci saranno tanti altri momenti sempre in merito a queste finalità. Lei oggi è qui per parlare di fondi europei e soprattutto giovani, come crediamo di gestirli questi fondi europei in un momento storico in cui lo Stato italiano um, è sempre più restio ad aiutare i giovani? Sì, buongiorno a tutti. Oggi è un'occasione penso molto importante, soprattutto per i giovani, per analizzare alcune delle misure che sono attualmente attive, ehm, proprio eh, per venire incontro a questo, soprattutto qui al Sud, a questo momento di grande crisi che ehm, attanaglia un po' la nostra generazione. Eh, proverò quindi a sensibilizzare, perché a volte manca proprio l'informazione, eh, e proverò a dire che le opportunità alla fine ci sono. Eh, ci sono stati, sono stati stanziati tanti milioni di euro proprio per favorire eh, i giovani, eh, tanti altri miliardi per favorire gli enti locali che purtroppo, eh, come sappiamo, anche a seguito dei, delle riforme costituzionali come la spending review hanno visto chiudersi i propri rubinetti e quindi probabilmente, eh, o forse eh, se non l'unica ma sicuramente la più importante delle risorse che ci sono... A disposizione oggi per gli enti locali, ma anche per i cittadini, sono rimasti sono i fondi europei. Eh, come sappiamo eh, la gestione a volte non è al top, eh, purtroppo notizie di giornali e mass media che ho visto che sono tragicamente vere, noi restituiamo tanti soldi alla Commissione europea eh, proprio perché non riusciamo nella una corretta gestione e eh, nel mio piccolo cercherò appunto di sensibilizzare i ragazzi, soprattutto oggi, ma anche tutti gli operatori o i potenziali operatori economici nella gestione migliore di questi finanziamenti.